Eh, buongiorno a tutti. Sono Giacomo Di Segna, ex dirigente dell'agenzia delle entrate da, qualche, da parecchi anni. Quasi dieci anni in pensione ormai. E pre-pensione. Prima eh, ho interrotto Barra. Mi scuso con Luciano Carlo, è un caro amico. Sono tutti, quasi tutti i cari amici. Questi che vedete qua Però, eh, Proverbio latino dice amicus flato sed magis amica veritas Platone è un amico però la verità è più amica e allora devo dire devo dire che qua abbiamo parlato oggi di carriera dei pure dei, eh, degli ufficiali della Gestapo no? senza parlare degli ebrei senza parlare del campo di sterminio cioè degli, eh, degli imprenditori che vengono letteralmente massacrati attenzione se eh, dall'alto abbiamo visto il campo di sterminio, qualcuno in America aveva pensato di bombardarlo a Auschwitz. No, qualcuno non lo hanno fatto e nel frattempo sono morte centinaia di migliaia di persone. Se non bombardiamo quello che vediamo adesso, e cioè i dati che eh, ha, ha, ha sfoggiato anche il mio caro amico Federico Macadino, e cioè che eh, su 60-70 miliardi, questi sono i dati, una ventina vengono eh, sostanzialmente prospettati, una ventina di miliardi vengono prospettati a, agli imprenditori, perché sono quasi tutti imprenditori quelli che vengono massacrati dal fisco lì si prospetta che se pagano eh, 5 bene altrimenti ne pagano 20 perché poi gli altri 40 eh, fanno una fine che poi vedremo, no? Questa 5 a 20 e eh, a prescindere dalla buona fede dei funzionari, che però non deve bastare, eh, attenzione perché anche con le leggi razziali c'erano i presidi che mandavano fuori i bambini dalle scuole e la rispettavano la legge, però non dovevano farlo, la buona fede non basta. Bene, questa è l'estorsione più grande di tutti i tempi. Signori, questa è un'attività criminale che viene posta in essere da alcuni anni contro la quale non si fa niente se non si denuncia in modo chiaro questa attività sostanzialmente criminale quelli che non lo fanno a questo punto diventano dei comici chiaro pronto? Eh, scusate I dati, i dati sono spaventosi ci sono 800 miliardi crediti ines inesigibili dell'Agenzia delle Entrate, ciò significa che eh, tutte le centinaia di miliardi di accertamenti che sono stati fatti non hanno a monte, come diceva Federico, una capacità contributiva vera, quindi questa è un'attività sostanzialmente estorsiva che sta spazzando via tutte le piccole imprese pilastro dell'economia e dell'occupazione. Se non viene denunciata questa cosa, a prescindere, ripeto, dalla carriera dei funzionari, siamo tutti eh, complici di questa situazione, per non parlare, per non parlare de, eh, degli altri 40 miliardi che in gran parte vanno a commissioni tributarie composte da giudici che a tempo perso e a detrimento del loro lavoro nella giustizia, e nelle situazioni drammatiche di arretrato che tutti conosciamo, a tempo perso eh, eh, si occupano degli altri decine di miliardi accertati in modo discrezionale e presuntivo, se ne occupano a fronte di semplici rimborsi spese. Attenzione, attenzione! L'Agenzia delle Entrate sta regalando a, eh, ad alcune centinaia o migliaia non diciamo, lo so, di persone il potere di vita e di morte economica su eh, migliaia di persone e decine di miliardi e sappiamo che la corruzione è frutto soprattutto della discrezionalità signori miei se poi andiamo ad analizzare fatti singoli ci sono testimonianze drammatiche che lo dimostrano di eh, sostanzialmente eh, di sostanzialmente ricatto e estorsione e minaccia che poi vengono fatti passare dall'Agenzia delle Entrate come testualmente normale rapporto fisso contribuente se non fermiamo questa deriva e non denunciamo in modo grave e, e, e, e attento questa cosa fra un po' il paese andrà completamente in rovina dobbiamo fare qualcosa tutto quello che abbiamo sentito oggi è poco rispetto alla denuncia molto grave che dobbiamo fare